Iniziamo lo studio dell'elettromagnetismo a partire dall'elettrostatica. L'elettrostatica si occupa dei fenomeni fisici eh, associati a eh, cariche elettriche che non cambiano di valore nel tempo e eh, che sono fisse nel sistema di riferimento che eh, stiamo considerando. Partiamo dall'esperienza dall pratica e eh, supponiamo di eh, avere due particelle cariche, eh, schematizziamole con delle, dei piccoli cerchi, per la precisione per particelle intendiamo praticamente dei, dei punti eh, privi di eh, dimensioni. Eh, per esperienza pratica stavo dicendo, eh, sappiamo che due particelle cariche con lo stesso segno si respingono mentre invece due particelle cariche con segni opposti si attraggono. Quindi supponiamo ad esempio che le particelle che ho disegnato siano due particelle a 20 segno eh, negativo, quello eh, che sappiamo, se io traccio una, una linea congiungente le due particelle, quello che sappiamo è in questo caso che su sulle due particelle agiscono due forze, eh, se questa è la, è la nostra eh, particella che chiamiamo Q1 e questa è la particella che chiamiamo Q2, le due forze F1 che agisce sulla particella 1 e la F2 che agisce sulla particella 2 saranno dirette in versi opposti lungo la direzione che eh, congiunge le due particelle. Se invece, abbiamo detto, le due particelle hanno segni opposti, quindi una positiva e una negativa, sempre lungo la retta che congiunge le due particelle, in questo caso le, le azioni, le forze, che si sviluppano saranno attrattive, quindi dirette verso le particelle. Iniziamo adesso a vedere in termini più analitici questo fenomeno. Quindi eh, riprendiamo il caso, ad esempio, di eh, due particelle a 20 lo stesso segno, per semplicità, adesso le consideriamo di segno positivo, entrambe positivo, questa sia la Q1 e questa sia la Q2. Se le particelle distano tra di loro una distanza che indichiamo con R, Allora si vede che eh, se andiamo a determinare l'azione che si esercita sulla, ad esempio sulla particella 2, abbiamo detto che l'azione è una forza repulsiva, questa eh, forza prende il nome di forza elettrostatica. Come tutte le forze, è una grandezza vettoriale, quindi è caratterizzata oltre che dal suo modulo, cioè dall'intensità della forza, anche dalla direzione e dal verso nella, lungo la direzione definita. Abbiamo detto che la forza elettrostatica eh, agisce lungo la direzione che congiunge le due particelle, quindi lungo la retta, che eh, passa per i due punti occupati dalle due eh, particelle cariche Q1 e Q2. Per quanto riguarda l'intensità della, della forza, questa viene eh, definita dalla, dalla legge di, eh, di Coulomb. Quindi andiamo a definire la eh, legge di Coulomb in generale, quindi la legge di Coulomb eh, stabilisce appunto la forza elettrostatica che eh, si sviluppa fra due particelle cariche. Continuiamo adesso con la descrizione eh, geometrica del la situazione sperimentale nella quale ci troviamo, dunque eh, le due particelle abbiamo detto sono poste a distanza r una dall'altra, eh, definiamo adesso un vettore, chiamiamolo ancora r però col segno di eh, vettore, eh, vettore che è, appunto ha eh, lunghezza, quindi intensità o modulo eh, pari alla distanza fra le due particelle, direzione eh, lungo la retta che congiunge le due particelle e verso, eh, dalla, diretto in questo caso, dalla particella 1 verso la eh, particella 2. Eh, avendo definito questo vettore, possiamo definire il versore eh, lungo la direzione che unisce le due particelle che cos'è un versore un versore non è altro che un vettore avente lunghezza unitaria quindi se eh, la distanza fra le due particelle è r se io prendo il, il vettore r e lo divido per il suo modulo r quello che ottengo è il versore di questa direzione, della direzione definita fra le due particelle, e il versore non è altro che un vettore di lunghezza unitaria. Di eh, vettore di lunghezza unitaria vuol dire semplicemente che il modulo di R vettore diviso R eh, come distanza, questo non è altro che un, un vettore eh, di lunghezza 1. Avendo definito questa, eh, questo versore, la legge di Coulomb ci eh, fornisce la relazione esistente fra eh, le, i vari elementi dell'esperienza che stiamo conducendo eh, in particolare la legge di Coulomb ci dice che la forza elettrostatica F che si sviluppa eh, su entrambe le particelle perché qua abbiamo indicato la, la, la F2 che agisce sulla particella Q2, però abbiamo detto che allo stesso modo eh, esiste e si sviluppa una F1 sulla particella Q1 che è uguale come modulo, stessa direzione e verso opposto. Entrambe queste eh, forze presentano un'espressione che... È data da, appunto da questa espressione. Nel vuoto il, la forza di Coulomb, di Coulomb è pari a 1 fratto 4 greco 0 prodotto delle due cariche in Coulomb Q1 Q2 diviso la loro distanza R al quadrato. Questo è il modulo della forza per esprimerne la eh, direzione, abbiamo detto utilizziamo il versore R fratto R e questo appunto rappresenta la, la legge di Coulomb, legge di Coulomb che eh, presenta degli elementi che ancora dobbiamo definire. Allora, ad esempio, dobbiamo definire questa grandezza ε0. Cos'è la ε0? E0 prende il nome di costante di elettrica del vuoto, di elettrica del vuoto perché abbiamo detto che le particelle Q1 e Q2 si trovano nel vuoto, cioè in un ambiente privo, in uno spazio privo di, eh, di materia. Questa costante di elettrica del vuoto, come dice il suo nome, è una costante il cui valore è uguale a approssimativamente a 8,85 x 10 elevato alla meno, alla meno, 12. Come unità di misura la costante di elettrica del vuoto la possiamo ricavare dall'espressione della legge di Coulomb, se noi portiamo la costante di elettrica, la eh, isoliamo dall'espressione, portando e quindi portando la primo membro a numeratore, la forza passa al secondo membro a denominatore, quindi la, eh, L'unità di misura della costante dielettrica sarà data dal prodotto di due cariche elettriche misurate in Coulomb, quindi stiamo parlando di Coulomb al quadrato. A denominatore troviamo la forza, quindi newton, per la distanza al quadrato, quindi sono metri al quadrato. Questa è l'unità di misura. A questa unità di misura vedremo successivamente che eh, corrisponde anche a Farad su metro. Noi ancora non abbiamo definito la grandezza Farad, ma per eh, semplicità eh, la costante di elettrica nel vuoto di solito viene sempre espressa in Farad su metro, che comunque corrisponde a Coulomb al quadrato diviso Newton per metri quadri. Continuiamo a, a analizzare l'espressione della legge di Coulomb per, per vederne delle caratteristiche e delle proprietà. Intanto, abbiamo detto che eh, la, la direzione di azione della forza di Coulomb è quella che eh, unisce le particelle cariche. E per questo motivo eh, la forza di Coulomb è una forza, si dice, di tipo eh, centrale cioè che um, converge sempre nella uh, direzione, nel punto, cioè passa sempre per il punto dove si trova la particella della quale, uh, sulla quale sta agendo la forza di Coulomb. Altre caratteristiche, osserviamone la dipendenza uh, lineare con il valore della, della carica delle singole particelle, quindi all'aumentare del... La, della carica Q1 o Q2 la forza eh, elettrostatica aumenta in modo proporzionale, mentre invece è inversamente proporzionale alla distanza fra le due particelle, quindi questo vuol dire che ad esempio se raddoppiamo la distanza fra le particelle la forza elettrostatica diventa un quarto di quella eh, precedente. Eh, se avviciniamo le particelle, ad esempio dimezzandone la distanza, la forza elettrostatica diventerà quattro volte più grande. Altre caratteristiche eh, della eh, forza elettrostatica, mh, la più importante diciamo delle caratteristiche, a parte l'ovvia dipendenza dai valori delle grandezze che eh, vediamo dal nell'espressione è il fatto che per la forza elettrostatica, eh, la forza elettrostatica è valido il eh, principio di sovrapposizione degli effetti principio di sovrapposizione principio di sovrapposizione degli effetti, quello che ci dice eh, semplicemente è legato eh, al, alla presenza di più particelle contemporaneamente, eh, l'effetto complessivo che abbiamo su è dato, eh, lo possiamo determinare analizzando l'azione di eh, una particella alla volta. Mi spiego meglio, eh, facciamo un altro esempio. Consideriamo adesso un, eh, una particella, supponiamo che noi consideriamo la particella Q1 avente segno negativo. E vediamone e vogliamo studiarne l'effetto la forza elettrostatica dovuta alla presenza di due altre particelle. Consideriamole per esempio entrambe positive. Per determinare eh, l'azione complessiva, la forza elettrostatica complessiva che agisce sulla particella Q1, noi possiamo studiare separatamente l'effetto di ciascuna delle due particelle Q2 e Q3 e poi ottenere il risultato finale come sovrapposizione degli effetti e quindi trovare la risultante complessiva quindi per essere più chiari fra la Q1 e la Q2 eh, Q1 di segno negativo Q2 di segno positivo agirà una forza elettrostatica attrattiva che possiamo indicare come la F1,2, eh, che determiniamo con l'espressione data dalla legge di Coulomb. Trovata quella forza, studiamo l'effetto della particella Q3 e anche in questo caso avremo una forza attrattiva. la Chiamiamolo la F1,3, cioè la forza sulla particella 1 dovuta alla presenza della forza sulla particella 2, complessivamente il risultato lo troviamo cercando adesso la risultante delle due forze trovate singolarmente, che possiamo determinare ad esempio con la regola del parallelogramma, e trovare che complessivamente la risultante dell'azione delle due cariche sarà appunto determinata come eh, sovrapposizione degli effetti dovuti alle singole cariche.